La peste alle vostre famiglie Gliela portate voi Quello che insegnate ai vostri figli Non lo imparerete mai Tutti in coro tranne loro Dateci tutto il vostro odio Mai più guerre tra mercati da al mangiato. Diamoci del tuo mm, diamoci tutti un taglio, facciamo meglio, facciamo altro, facciamo che era tutto un gioco e tu eri quello che gioca col fuoco. Carta dei torti umani, non è colpa nostra, ci hanno fatti schiavi ultime, risorse tanto